Allora, iniziamo la seconda parte della lezione di oggi con un argomento un pochino più tranquillo, no? visto che la ricorsione mette a dura prova il lunedì mattina. Infiliamo a questo punto un argomento un po' più semplice, che però era rimasto lì in sospeso e prima o poi dobbiamo diciamo, toglierci il dente. no? Quindi di tanto in tanto faremo delle lezioni un pochino meno pesanti rispetto a quelle di tipo più algoritmico e parliamo finalmente della gestione delle informazioni temporali quindi data e ora date e orari in java che finora abbiamo cercato essenzialmente di evitare il più possibile ok ricordate il nostro esercizio sul libretto dei voti aveva un voto che conteneva solamente un nome e un punteggio la data dell'esame non l'avevamo messa facendo finta di dimenticarci, ma in realtà perché non volevamo ancora occuparci di questa cosa. E idem, nel database avevamo solamente queste due informazioni. Allora, perché abbiamo rimandato? Eh, abbiamo rimandato perché la gestione delle informazioni temporali è sempre un gran pasticcio e in Java eh, dobbiamo in qualche modo dribblare tra una serie di scelte sfortunate del passato. Ma prima cerchiamo di capire perché è un pasticcio, eh, perché eh, il, un dato che sembrerebbe semplice, cioè la data, il giorno, anche l'orario, l'ora di adesso, in realtà è molto più complicato di quanto non sembra a prima vista, noi ci barcameniamo ma perché da quando siamo bambini che ci hanno fatto eh, diciamo, abituare a contare il tempo in un modo che se ci pensiamo bene è molto arzigocolato cioè noi abbiamo anni, mesi, i mesi sono tutti diversi, poi si intrecciano con le settimane che non, sono mai, coincidono, non coincidono mai con i mesi, eh, e poi a seconda dell'anno i mesi possono avere lunghezze diverse, no? i famosi anni bisestili, che non capitano regolarmente, perché non è vero che sono uno su quattro, perché ogni cento ne salti uno e ogni 400 invece lo reinserisci, insomma regole che abbiamo imparato eh, senza pensare a regole più fini, di tipo ogni tanto non, non ce ne accorgiamo, ma di tanto in tanto vengono delle correzioni di un secondo in più, un secondo in meno nella giornata. Quindi ci sono alcuni giorni in cui le 23.59 non durano, il minuto delle 23.59 non dura 60 secondi, ma dura 61 secondi. Noi no, non accorgiamo, ma chiaramente eh, per fortuna adesso eh, anche il discorso dell'ora legale, computer e cellulari si mettono a posto da soli, Uh, però uh, ricordiamoci che l'ora legale 1 non avviene in tutto il mondo nello stesso giorno, nello stesso momento, non avviene della stessa quantità, insomma c'è una serie di complicazioni non da, non da poco che di cui bisognerebbe tenere conto se dovessimo diciamo, veramente gestire bene queste informazioni. Okay? Um, questo è un problema comune, cioè o in qualunque linguaggio, in qualunque libreria diciamo, informatica che debba gestire queste informazioni temporali deve fare i conti con la complessità del, del modo che abbiamo per misurare il tempo. No? Ehm, questo è, Ci ho messo due link, due siti, se volete dare un'occhiata così per divertimento, eh, sono una serie di assunzioni, tutte errate, che si fanno sulla gestione del tempo, no? come ad esempio che ci sono sempre 24 ore in un giorno, eh, che non è vero chiaramente perché almeno due giorni all'anno quando passiamo dall'ora solare all'ora legale o viceversa ci saranno o 25 o 23 ore no? eh, in quel giorno lì. Allora se voi fate un calcolo, che ne so, anche solo eh, il costo di un servizio che costa 10 euro all'ora, eh, lì dovete fare attenzione che se capita la notte in cui sposto l'ora avanti devo fatturare un'ora in più eh, anziché viceversa, no? Ma questo è solo il punto 1. Eh, Ciascuna di queste altre, diciamo così, eh, frasi a prima lettura sembra quasi ragionevole e poi se uno ci pensa ci sono dei casi particolari in cui ehm, eh, non è vera, no? E questo è un altro sito che raccoglie, diciamo così, questi errori di percezione del calendario. Perché in realtà quando noi parliamo di rappresentare il tempo stiamo rappresentando tante cose diverse, stiamo pensando tante cose diverse, no? A volte ci interessa, che è la cosa più semplice, rappresentare un istante di tempo. Se io dico adesso, se non entriamo nella relatività di Einstein, è un concetto noto, ben definito, in tutto il mondo. Se io dico adesso, sto parlando di un istante di tempo che è valido su tutto il pianeta. Poi ciascuno lo chiamerà in un modo diverso, gli appiccicherà una data e un'ora diversa a questo istante di tempo. Però basta fare riferimento no? eh, all'istante so, in cui l'uomo è atterrato sulla Luna. Quello è un istante di tempo fisso. Okay? Se io faccio, eh, fi eh, faccio riferimento a un ben preciso sistema di calendario, tipo il nostro calendario gregoriano, e un ben preciso fuso orario, come ad esempio quello di Greenwich, che è fuso orario zero, allora ho una rappresentazione univoca, anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi, di quell'evento. È chiaro che se lo rappresento su fusi orari diversi avrà una rappresentazione diversa ma comunque l'evento è uno solo questo è il modo più semplice di rappresentare il tempo poi però ci sono varie varianti ad esempio posso essere interessato a parlare semplicemente di un giorno oggi oggi vuol dire che do l'informazione sul giorno ma non ti do l'informazione sull'ora Ok? quindi ho, un, ho una informazione. Che in realtà rappresenta un intervallo di tempo, che per me è identificato solamente da una data ignorando l'ora. Quindi è una rappresentazione diversa rispetto a un istante di tempo. Cioè quando io dico oggi, cosa sto dicendo? Oggi è mezzanotte? 000? Eh, oppure mezzogiorno? Il punto di medio della giornata? Non lo so. In realtà non mi interessa. Il mio compleanno mi interessa il giorno in cui sono nato e non necessariamente l'ora. Mm? O viceversa gli orari, no? eh, l'orario del lavoro è dalle 9 alle 17, di che giorno? Beh, di tutti i giorni in cui vai a lavorare, quindi sono informazioni disaggregate, solo quando le metto insieme posso avere un punto nel tempo, quindi vuol dire che nei nostri programmi dovremmo essere capaci di gestire varie sfumature no? del modo in cui rappresentiamo il tempo. Poi ci sono cose più complicate come le date ricorrenti, no? Natale vabbè, è facile perché è sempre il 25 dicembre, di che anno? tutti gli anni ovviamente anche qua il 29 febbraio dire che capita tutti gli anni è falso quindi anche qua sono date ricorrenti con delle, con delle trappole dentro no? oppure a volte parliamo di intervalli di tempo no? eh, ok allora devo fare devo mettere il mio pomeriggio a studiare per tre ore quella è la durata da che ora inizio e che ora finisco non lo sto specificando, sto specificando che un lavoro impiega tre ore e può essere posizionato a partire da istanti di tempo diversi. Qui c'è tutta una aritmetica no? che, se dobbiamo entrare nel merito, è complicata da studiare. Ma noi cerchiamo di semplificare, separare e provare a capire come rappresentare queste cose. Allora, esistono due nozioni diverse, molto separate, di rappresentazione del tempo che chiamiamo per semplicità tempo macchina e tempo umano. Il tempo macchina è una rappresentazione lineare del tempo. Quando noi ci immaginiamo la linea del tempo, l'asse T, che parte qualche miliardo di anni nel passato e va avanti a un certo punto c'è l'istante attuale e il punto dell'istante attuale va avanti in modo sempre crescente. Allora questo è il modo più semplice per rappresentare gli istanti di tempo. Questa linea del tempo va avanti ogni nanosecondo, va avanti, la, ciò che noi chiamiamo now, adesso, va avanti inesorabilmente a un ritmo fisso, lungo la linea del tempo. Allora questo è il modo più semplice di rappresentare gli istanti di tempo e soprattutto in una macchina. E infatti il metodo più semplice, più diretto, di base, con cui tutti i computer misurano il tempo, è calcolare il numero di millisecondi, microsecondi, nanosecondi, dipende dalla precisione, dipende poi alla fine dal sistema operativo che stiamo usando, a partire da un determinato punto nel passato, ipoteticamente nel passato. Ad esempio tutti i sistemi operativi basati su, su Linux e compagnia bella pa, misurano il tempo in microsecondi a partire dal primo gennaio 1970. In quella data non c'è nulla di particolare, no, scusa, primo gennaio 1970 alle ore 0,00 sul fuso orario 0, sul fuso orario di Greenwich, perché altrimenti non ho detto tutto. Hanno scelto quella data, potevano scegliere una, una scoperta dell'America, qualunque altra cosa, hanno scelto uno 0 e da lì si calcola. Quindi all'interno del calcolatore un istante di tempo non è altro che un numero intero, è rappresentato come un numero intero, che adesso è arrivato a qualche centinaia di milioni di forse anche di più di millisecondi dal 1970. Chiaramente le date antecedenti al 1970 saranno rappresentate da numeri negativi, ma chi se frega, è solamente un valore intero. No? E questo è un valore intero che è eh, monotono crescente, cresce sempre col tempo, sempre alla stessa velocità e rappresenta sempre un istante univoco nel mondo, non dipende dal fuso orario o da altro, no? dipende semplicemente da quanto tempo è passato rispetto a quell'istante fisso nel tempo. Poi invece c'è tutta la complicazione di come gli umani misurano il tempo, quindi anni, mesi, settimane, giorni, eccetera, eccetera, che in qualche modo si può ricavare dall'istante di tempo macchina, chiaramente tenendo conto dei vari dettagli tipo il calendario, l'anno bisestile, in, in, in che fuso orario siamo, siamo ad o d'inverno, quindi c'è l'ora legale oppure no, con tutte queste informazioni aggiuntive posso fare le conversioni tra un istante di tempo assoluto e un tempo umano cioè, così come lo rappresentiamo noi. E su questo tipo di dati, che cosa deve fare il mio programma? E immaginiamo un programma. La prima cosa che dovrà fare, è magari eh, legge una stringa, io inserisco la data, no? Oggi è, è 4 o 5. 4 aprile, sì, ho 4 barra 4 barra 2022. Quella è una stringa di testo e lui deve estrarre giorno, mese, anno e costruire un oggetto che mi rappresenta la data di oggi e poi eventualmente convertirla in un istante di tempo macchina che rappresenta l'istante attuale. Quindi da stringa a informazione temporale. Oggetto che rappresenta l'informazione temporale. Poi c'è l'operazione inversa, da oggetto a stringa. Quindi questo che io ho chiamato formattazione, alla fine è un metodo toString. Allora, la data di oggi come la scrivo? 4 barra 4 barra 2022. Scrivo 4 spazio aprile spazio 2022, scrivo 040422, cioè ci sono tanti modi diversi di rappresentare sotto forma di stringa un'informazione temporale. Quindi queste due operazioni sono due operazioni di base per leggere e scrivere eh, queste informazioni. O costruire una data conoscendo giorno, mese, conoscendo le vari componenti, no? Uh, e quindi devo avere un metodo che possa creare un oggetto data non necessariamente partendo, partendo da una stringa ma partendo dal valore numero intero di anno, mese e giorno ad esempio che forse è anche più robusto che non andare a leggere una stringa in cui magari uno c'è scritto qualcosa di sbagliato oppure viceversa estrarre le singole componenti tutti questi metodi sono necessari se noi vogliamo eh, lavorare con degli umani che ovviamente hanno necessità di vedere le date scritte in un certo modo, perché poi internamente la macchina lavora solamente in tempo macchina. E poi, indipendentemente dal fatto che lavoriamo con umani o no, ci sono tutte le operazioni aritmetiche. Se rappresentiamo il tempo è perché ci interessa magari ordinare per data, oppure calcolare la distanza di tempo tra due eventi, eh, o, o cose di questo genere, quindi bisogna fare, imparare a fare operazioni di somma sottrazione tra queste date. Um, operazioni che ve lo dico lo, lo richiamo poi nell'ultima slide ma lo dico già adesso non sogniamoci di farle a mano ok? non sogniamoci mai di prendere una stringa e convertirla in una data o viceversa col codice Java noi con le sottostringhe con operazioni di questo genere perché altrimenti cadiamo in una delle mille trappole che ho citato prima perché di sicuro se ci mettiamo a scrivere del codice sarà un po' contorto, ma di sicuro ci dimenticheremo dei casi particolari. Quindi il nostro scopo, come sempre, è trovare qualsiasi una libreria valida per riuscire a gestire questi problemi. Cosa ci può venire in aiuto? Ci vengono in aiuto gli standard. Prima di tutto lo standard temporale. Io ho parlato prima di Fusorag di Greenwich, perché è quello in cui normalmente viene chiamato, ma in realtà ufficialmente non si chiama ora di Greenwich, ma si chiama UTC, cioè Tempo Universale Coordinato, che poi non coincide con l'ora di Greenwich perché anche a Greenwich possono metterlo regale, quindi ci sono dei casi, dei momenti dell'anno in cui l'ora di Greenwich non corrisponde con col tempo UTC. Allora, il tempo UTC è quello ufficiale a livello planetario. Noi possiamo sempre ragionare, quando esprimiamo un orario, adesso sono le ore 10.22, 10.22 dove? Nel fuso orario dell'Europa centrale con applicato un'ora legale di un'ora, un offset legale di un'ora. Allora questa informazione dà il senso a cosa vuol dire che sono 10.22. Altrimenti potrebbe essere un qualunque istante di tempo se giro per il mondo. Eh, quindi posso rappresentare l'orario nell'ora locale se so che la mia applicazione gira solamente diciamo così da noi se invece facessi un'applicazione soprattutto pensiamo che si fa applicazioni web che quindi non girano su un computer solo ma sono accessibili a tutto il mondo conviene ragionare sempre in ora universale e poi convertire avanti e indietro faccio vedere all'utente le cose nel suo lo lo locale ma il dato lo salvo nel database in UTC e quindi ci sono delle regole che dipendono dalla zona del pianeta per passare da UTC a, eh, a ora locale che sono ovviamente più contorte di quanto noi potremmo sperare no? quello che si dice è che eh, chi, i, i governanti odiano gli informatici perché di tanto in tanto cambiano queste regole no? a parte appunto che mm, le nazioni non sono divise sulla base di fusi orari, sulla base puramente geografica, della longitudine e latitudine, ma sono divise sulla base di criteri politici. E quindi ci sono dei confini che sono un pochino strani, no? Cioè vedete l'Islanda che ha un fuso orario, che pur essendo sotto la Groenlandia, ha un fuso orario diverso, la stessa Spagna, che è più a ovest del, del Regno Unito, ma ha lo stesso fuso orario della Francia e dell'Italia. Ma queste sono cose a cui ormai siamo abituati. Ciò a cui siamo meno abituati forse è il fatto che ci siano degli, delle fusi orari di mezz'ora, sfarsate di mezz'ora e non di un'ora intera, o che in alcuni casi si saltino dei fusi orari, ad esempio vedete da qua a qua, si passa dal più 3 dell'azzurro al più 5 del giallo e il più 4 l'abbiamo saltato, quindi se tu attraversi questa linea di confine, saltano due ore anziché un'ora sola. No? Ci sono ogni tipo di stranezze che potete immaginare, state tranquilli che in qualche nazione del mondo ci sono. Adesso tutto sommato abbiamo già standardizzato la cosa perché se andiamo a vedere quando è nato il primo problema, non è poi nato tantissimo tempo fa, no? non è passato ancora un secolo da quando ci si sia posti il problema dei fusi orari, di come standardizzarli e 1950, in quegli anni questa è una tabella di fusi orari per città, neanche per nazione, hanno cominciato a preoccuparsi del problema con le ferrovie. Prima dei viaggi ferroviari, se la mia città aveva un orario, la tua città aveva un orario che era 5 minuti più avanti, non, se ne poteva, non interessava a nessuno, perché comunque viaggiavo in carrozza, quando arrivo lì dopo due ore, vado, non, non, non esistevano gli orologi da polso, ci si faceva, faceva riferimento al campanile della chiesa o del municipio della città. Quindi quello che contava era l'ora locale che mi davano, le campane che mi davano gli orologi ufficiali quindi andava benissimo, ogni città si faceva la sua ora e quando hanno cominciato a far viaggiare i treni eh, chiaramente quando dicono quando il treno parte da qua all'ora di Boston deve arrivare che ne so, a Chicago a una certa ora se le due città non hanno lo stesso orario eh, devo avere le tabelle di conversione no? e si è cominciati qua, in questo periodo qua a pensare a questo problema e poi via via siamo così arrivati alla versione di oggi hm? agli standard della rappresentazione del tempo universale, UTC e locale L'altro standard che è utile è quello della rappresentazione sotto forma di stringa delle informazioni data temporali. C'è uno standard ISO 8601 e poi versioni successive che ci dice qual è il formato più corretto di rappresentare le date. Allora se io voglio rappresentare una data lo standard ISO ci dice rappresentare sempre in forma anno trattino mese trattino giorno. E questo è il formato, che non è il formato italiano, no? in Italia noi faremo giorno, barra mese, barra anno. Però sapete che il formato numero, barra numero, barra numero lo usano anche negli Stati Uniti, dove però la convenzione è mese, giorno, anno. Sono strani e non ci possiamo fare nulla. No? Quindi sono convenzioni ambigue. Se io scrivo l'anno per esteso e mai abbreviato, quindi 2022, mai 22, poi mese, poi giorno ho tutta una serie di vantaggi, uno è il fatto che non mi posso confondere, tra, non posso scambiare per errore anno e mesi. Eh, due è il fatto che io rappresento una, una quantità eh, avendo a sinistra le cifre più pesanti e in centro e a destra le cifre più leggere, meno significative e quindi in qualche modo se io mettessi in ordine Sotto forma di stringhe delle date scritte così me le ritrovo. L'ordine alfabetico coincide con l'ordine temporale, che è un vantaggio non da poco. No? Eh, Ma anche solo nella vita di tutti i giorni, quando devo salvare le più diverse versioni di un file, no? vedo persone che salvano il file con scritto versione il 3 maggio, 7 giugno, 9 luglio, e poi questi qui sono ordinati per giorno del mese, e quindi per trovare qual è l'ultima versione diventi strabico. Se invece tu scrivessi le date in questo modo, li metti in ordine alfabetico, l'ultimo è quello più recente. Nel caso in cui, questo è ciò che ci suggerisce la norma ISO, quindi questa sarà per noi la forma preferita di rappresentare il tempo. Per i nostri utenti non è detto, i nostri utenti italiani preferiranno scrivere giorno, mese e anno, e vabbè, ci sarà, nelle librerie cercheremo di convertirlo. Nel caso in cui, questa rappresenta una data, se volessi rappresentare un istante di tempo, Rappresento il tempo sotto forma di ora, minuti secondi, separati dal carattere di due punti, e non dal punto come più spesso si usa in Italia, e la lettera T per congiungere la data e l'ora. Oltre il tempo conviene anche specificare il fuso orario, il fuso orario in termini di offset rispetto, quindi distanza in più o in meno rispetto all'UTC, z, oppure una combinazione di lettere che riassume eh, il fuso orario z corrisponde al fuso orario 0 quindi questo è un istante di tempo perfettamente specificato Beh, nel caso in cui avessi dei millisecondi le frazioni di secondo basta andare 18 punto eccetera eccetera poi ci sono altre formulazioni alternative sempre previste dalla norma ISO ma ci interessano meno ad esempio il fatto che i trattini di due punti possono essere opzionali ma rende solo la cosa meno leggibile e non cambia la sostanza quindi questa norma è abbastanza complicata ma noi diciamo la cosa che interessa di più è questa, la prima rappresentazione delle date che è quella per noi che sarà preferita ed eventualmente anche quella di date e ora ora, di tutto questo discorso come si comporta Java? la libreria standard di Java che cosa mi offre? mi offre due classi che si chiamano Date e Calendar, che sono un incidente di percorso. La classe Date è stata introdotta nella versione 1.0 di Java, la primissima, e nella versione 1.1 è stata deprecata quasi per intero. Cioè, se voi andate a vedere adesso, nella classe Date ovviamente esiste ancora, ma la maggior parte dei metodi ti dicono non usare, non usare, non usare perché è deprecato perché si sono accorti che aveva degli errori di progetto, non teneva conto di tante le problematiche che abbiamo citato prima. E allora cosa è successo tra la versione 1.0 e la 1.1, stiamo parlando di 15 anni fa? Che l'IBM ha visto che la classe date faceva schifo, si è fatta una sua classe interna per gestire le date, che ha chiamato calendar, hanno voluto fare cose in grande, quindi questo calendar è complicatissimo, no? perché lui funziona con qualunque tipo di calendario ti possa immaginare. Cioè arrivassero gli alieni sulla Terra e dicono il nostro calendario è così, è possibile adattare la classe calendar per funzionare in quel modo, quindi non necessariamente per anni, mesi, giorni, ma anche per altri tipi di meccanismi. <coughs> quindi è particolarmente complicata. E quindi è stata introdotta calendar anche nella versione 1.1 di, di, di Java, è stata donata dall'IBM alla Sun per dire ok, senti, questa cosa qua funziona meglio della tua, te la regalo e mettila dentro. Solo che anziché reingiunizzare la cosa mettendo insieme, facendo insieme una classe che funziona, sono rimaste la classe date monca, con pochi metodi attivi, e la classe calendar incompleta, perché in realtà alcune delle operazioni che si possono fare con date non si possono fare con calendar. Quindi è una schifezza. Questo è eh, rimasto fino alla versione 7 di Java. Dalla versione 8, che risale a 4-5 anni fa, Invece le cose sono cambiate perché hanno introdotto una nuova libreria. Un package che si chiama java.time che è stato, così, ispirato e importato da una libreria open source che a un certo punto le persone diciamo così, stufe di lottare con le classi date e calendar che introducevano dei bug in loro programmi hanno cominciato a sviluppare una libreria alternativa che poi col tempo è stata poi riassorbita nella libreria standard di Java. Ed è quella che preferiamo usare ok? Quindi vi do solo due cenni sul perché le classi base fanno schifo e poi invece impariamo a usare la libreria nuova. Allora le classi base sono date e calendar. La classe date che cos'è? Non è altro che un numero intero, è un oggetto date che come proprietà interne ha solamente un intero, un long. Quindi è Buona per rappresentare istanti di tempo calcolati dal 1 gennaio 1970. Quindi funziona abbastanza bene per rappresentare istanti di tempo se sottintendiamo il tempo UTC, quindi non contiene al suo interno nessuna informazione sul fuso orario, non è in grado di gestire dei secondi aggiuntivi quando si introduce il 61 secondo nel minuto, non ne tiene conto, ma il vero problema è che non è possibile rappresentare con la classe date una data, cioè una data vuol dire oggi, no, sono obbligato a rappresentare una data e un'ora, è un istante di tempo, se volessi rappresentare la data di oggi sarei obbligato a dire la data di oggi alle 000, cioè metto a zero l'istante, l'informazione temporale. Però lui mi rappresenta comunque sempre no, un numero intero, quindi un punto sull'asse dei tempi. La data di oggi è un intervallo sull'asse dei tempi e io devo scegliere un punto all'interno di questo intervallo. Posso scegliere zero, con qualche rischio, perché se io metto l'ora a zero, sto sottintendendo che a zero l'ora di Greenwich e magari significa che qua è già il giorno prima o il giorno dopo se rappresento quell'istante di tempo in cui è mezzanotte del 4 aprile al tempo UTC al tempo, eh, tempo italiano non è, non è lo stesso giorno mm? però questo così funziona, si chiama date ma in realtà rappresenta date più time messi insieme rappresenta un istante di tempo il costruttore costruisce un, un oggetto date o partendo dall'istante di tempo attuale adesso oppure se io specifico conosco già il, numero, il long, il numero di millisecondi dal 1970 e questi sono gli unici metodi che ci sono in questo oggetto che non sono più stati cancellati after before metodi di confronto che confrontano il valore intero di questo numero intero getTime e setTime che leggono e scrivono questo valore intero tra l'altro la nomenclatura fa veramente schifo perché un oggetto date ha dei metodi che sono getTime, non getDate, no? Però settano il numero intero che abbiamo costruito col costruttore di date. C'è una confusione totale, no? Eh, non, non, non avete idea di quanti bachi ci sono nel codice reale che, che gira per il mondo grazie a questa confusione mentale in cui non si capisce cosa stai facendo, no? vabbè, ha un metodo toString che converte in un formato fisso, che è questo formato qui, alla faccia del formato ISO, se fate una print di un oggetto date, vi stampa questa pappardella qua, che è uno dei possibili formati, chiaramente molto all'americana, e poi, vabbè, eh, equals, hashcode e poco altro, dentro c'è un numero intero, non è che faccia molto altro. Se io voglio stampare o leggere, la classe date non è in grado di fare nel parsing nel formatting e si basa su un'altra classe, che si chiama DateFormat che tra l'altro non è neanche nello stesso package, è un package separato che ha gli algoritmi per leggere, quindi parsificare e formattare delle date. Quindi se io ho una stringa, e voglio convertirla in data, devo creare un oggetto DateFormat e chiedere all'oggetto DateFormat parsificami la stringa e restituisci un oggetto date o viceversa format. Vado veloce perché poi non sono questi i metodi che useremo, no? E questo date formatter eh, ha diversi tipi di formati con cui si può diciamo così, programmare full, long, medium, e ci fa vedere i vari tipi di formati che possono saltare fuori, nessuno dei quali è ovviamente il formato ISO, dico ovviamente in senso semi-ironico. Così come <coughs> è possibile chiedere al date dateformatter di localizzare la data, quindi scriverla secondo lo standard di una determinata nazione e di un determinato linguaggio. Ehm, vabbè, poi volendo si può personalizzare fino a, a, al midollo il tipo di, di formato in cui si può leggere o scrivere questa data. E allora qui andiamo avanti. Oltre a questo, quindi posso leggere o scrivere grazie alla classe dateformatter, L'oggetto date non, non sa fare nulla, nessuna operazione, somma, sottrazione eccetera. Per questo serve, così come non, non mi permette di sapere che, che mese è. Se io ho un oggetto date e voglio sapere, ma adesso siamo a marzo o aprile? L'unico modo che ho con un oggetto date di sapere questo è di convertirlo in stringa e andare a estrarre i caratteri che mi rappresentano il mese. E poi da string convertirlo in intero e andare a vedere quanto vale quel numero intero, sicuramente non è la cosa né più furba né più comoda. La classe calendar, invece, come forse dice il nome, è in grado di capire qual è il calendario, quindi ragionare in termini di mesi e giorni e settimane. Quindi, converte tra un oggetto date, che è un intero, e, e i campi, eh, i, i vari campi di cui siamo abituati a lavorare. Questo oggetto calendar eh, si può, scusate, ho saltato la slide, è una, è un, eh, si usa in modo anche un po' strano, nel senso che prima devo crearmi un'istanza di un calendario e questo mi dà un oggetto che è relativo all alla, alla, alla versione locale del tempo e poi ho dei metodi tipo setTime, qui devo far ridere perché c'è un metodo setTime che riceve un oggetto di tipo date, eh, eh, per inizializzare un oggetto calendar con la data memorizzata dentro date, oppure per impostare un certo campo, cioè il campo intendo mese, giorno, quindi posso dire che set, mese, 4, set, giorno, set anno 2022 e cambio i vari campi dell'oggetto tipo calenda questi campi sono rappresentati da costanti che sono definite dentro, dentro questa classe e qui sono l'elenco delle costanti del nostro calendario che è il calendario gregoriano che poi in realtà è l'unico in uso a livello mondiale praticamente l'unico eh, ma in questa classe calendar invece è una variabile che potrebbe essere riprogrammata quindi ho tutta una serie di metodi che mi permettono, ad esempio, invece di settare, dando già direttamente anno, mese, giorno, eccetera. Una serie di metodi che ragionano non in termini di istanti di tempo, ma in termini di elementi di calendario. Però, di nuovo, eh, per l'operazione di formattazione, formatting and parsing, quindi conversione d'area per stringhe, la classe calendar non ha niente. Per cui, quando io avessi un oggetto calendar che ho creato. Uh, specificando uh, anno-mese-giorno di oggi, che sommato è tutto un modo comodo per crearlo, se lo dovessi stampare non posso, allora devo prima prendere l'oggetto calendar, col metodo getTime mi dà un oggetto date, e attraverso questo date posso usare format, creandomi un date format per arrivare finalmente alla stringa. Quindi quando uno lavorava con queste librerie, con questi oggetti, era costantemente obbligato a saltare tra tre oggetti diversi, date format, date e calendar perché ognuno aveva un pezzo delle funzionalità che gli servissero e continuamente passavi avanti e indietro tra questi vari metodi questo era il passato, oggi quasi abbandonato però ve lo racconto perché non è del tutto abbandonato purtroppo oggi invece che cosa usiamo? usiamo un package che si chiama java.time eh, di cui qua ci sono un paio di link per, se volete andarvelo a leggere che la faccio breve, è molto più semplice, lineare, ordinato essenzialmente, eh, basato su due o tre principi molto semplici. Il primo principio è, gli oggetti della classe java.time Java sono tutti oggetti immutabili. Vuol dire che, non che dopo che ho creato un oggetto non posso più modificare i suoi parametri. Non c'è nessun set tra i metodi di questi oggetti. E questo semplifica di molto il loro uso perché mh, se io voglio modificare un oggetto non posso, l'unico modo che avrò è crearne uno diverso, un altro nuovo, con il campo modificato. Quindi non avrò un metodo per dire incrementa il giorno, ma avrò un metodo che mi dice dammi la data di domani, data, eh, a partire dalla data di oggi qui tutti i metodi della classi della libreria java.time restituiscono sempre nuovi oggetti e non modificano mai gli oggetti esistenti, questa è una regola, sempre, all'inizio può sembrare un po' strano no? ma poi no, evita spesso molti problemi in cui non so mai se sto modificando la, re la referenza, ricordate il problema del, della volta scorsa in cui modificavamo, passavamo una reference di un array e non una copia dell'array, qui non c'è dubbio e sono sempre copie E quindi per creare un nuovo oggetto ci sono dei metodi statici che creano un nuovo oggetto partendo dall'informazione che ho. Ad esempio ho un oggetto local date, che è quello che useremo di più, che rappresenta la data local nel fuso orario locale, eh, che può essere creato attraverso la conoscenza del anno, mese, giorno. Non è un new, non uso il metodo new, uso un metodo statico of che è un metodo di factory alla fine. No? Vedete che è un metodo, sta metodo statico di una classe che mi costruisce un oggetto di tipo localdate con certe regole. L'abbiamo già detto più volte, a volte il new è troppo debole per fare le cose che ci servono e eh, a volte servono dei metodi di factory che costruiscono gli oggetti ragionando un pochino di più. Se, se io so quando sono nato e voglio sapere quando compierò gli anni, il primo anno, non ho nessun metodo per dire al posto di 2012 scriviamo 2013. O avrò un metodo che a partire dalla data di nascita crea un nuovo oggetto con una regola, in questo caso la regola è aggiungi un anno, e mi istituisce un oggetto nuovo, che, può, che sarà di nuovo sempre tipo local date, che rappresenta il mio primo compleanno. Quindi si ragiona così, costruisco un oggetto con dei metodi di factory e poi avrò, avrò una serie di metodi che mi restituiscono delle varianti degli oggetti dati modificate secondo ciò che mi serve. E, e questi metodi possono essere, in gergo si dice fluenti, concatenati uno con l'altro perché ogni metodo applicato su un local date mi restituisce un nuovo local date ad esempio che, a cui posso applicare un altro metodo e così via. Quindi se volessi sapere quale giorno della settimana cade il mio primo compleanno Farai questo metodo, più punto, è il metodo che mi dice il giorno della settimana. Quindi in modo molto compatto non devo creare tante variabili intermedie e fare passaggio di variabili avanti e indietro. No? Quali sono le classi supportate in questa libreria? Sono tante, a differenza di prima, ma il motivo c'è. Ad esempio la classe localDate che rappresenta informazioni che contengono solamente anno, mese e giorno. vedete queste caselle di spunta. Mentre invece un oggetto local date sa di non rappresentare, non lo rappresenta e sa di non rappresentare ore, minuti, secondi. Quindi io qui non ho l'ambiguità tra oggi a mezzanotte, che è un istante di tempo preciso, e oggi, che è un giorno senza specificare il tempo. Perché in quel caso userei due oggetti diversi. Userei local date per rappresentare oggi, Oppure local the date time, che rappresenta non solo la data, ma anche ora, minuti e secondi, anche un istante di tempo. A seconda che in questo momento mi interessa rappresentare un istante o una data, un giorno, uso oggetti diversi, che si comporteranno in modo diverso. Quindi è diverso dire l'ora non c'è rispetto a l'ora è stata messa a zero, perché zero si confonde con un istante ben preciso. Se invece volessi rappresentare solo l'orario, c'è una classe local time che ha solamente ore, minuti e secondi, ma non ha anno, ah, mese e giorno, cosa che con gli oggetti date, se volevo rappresentare un, un orario puro, l'avrei dovuto rappresentare con quell'ora nel primo gennaio 1970. Assurdo. Invece qua ho degli oggetti che mi rappresentano delle sotto che mi interessano. Poi c'è anche un altro zone daytime, che è un daytime locale con la specifica della, della, del fuso orario, ma noi per fortuna non ci andiamo. A impelagare e poi ci sono i insiemi, mese e giorno. Se voglio rappresentare il compleanno, mi interessa il mese e il giorno, oppure solo l'anno, oppure anno e mese, oppure solo mese. Ci sono oggetti diversi per rappresentare combinazioni diverse delle informazioni del tempo umano e queste tra di loro no, si capiscono. Queste, queste classi, queste classi offset, non le guardiamo perché sono rappresentate, eh, rappre rappresentano. Intervalli di tempo, magari ci andiamo più tardi, ma ci interessano meno. Quindi, local date, local time, local date time, e poi eventualmente year, month, eccetera. Sono le classi che ci interessano. Tutte sotto java.time. E che metodi hanno queste classi? Beh, hanno quasi tutte le stessi metodi. Quindi hanno tutti un metodo, tre metodi per creare nuovi oggetti di quel tipo, metodi statici, di factory, quindi creano nuovi oggetti, of from parse, of lo crea partendo dai, dai parametri dei suoi componenti, abbiamo visto prima local date of anno mese, giorno from anche qui lo crea partendo però da un altro oggetto in cui c'è scritto attenzione che quando uso il metodo from potrei perdere dell'informazione cosa vuol dire? vuol dire che se io avessi un local date time lo voglio convertire in un local date perdo l'informazione delle ore e quindi avrò un metodo local date.from local date time che quindi prende un sottoinsieme dell'informazione di un altro oggetto e me lo crea L'oggetto che mi serve con informazione parziale oppure parse che direttamente lo legge da una stringa, poi su un oggetto che esiste posso convertirlo in stringa. Quindi, con il metodo format posso interrogarlo, get, quindi dammi il mese, dammi il giorno, dammi il minuti, ho degli is è il giorno festivo, cose di questo genere, questo non è un metodo, è una serie di metodi che iniziano con questo nome essenzialmente. no? Poi una serie di metodi with che sono l'equivalente immutabile dei metodi per modificare un campo, quindi se volessi avere un campo un oggetto cui modifico, ne so, anziché la data di oggi 4 aprile, la volessi modi, modificare il mese e farlo diventare 4 giugno, non posso modificare il mese, però ci sarà un metodo sulla data di oggi che si chiama with month, col mese 5, eh, 6 giugno. E questo mi restituisce un nuovo oggetto uguale al precedente with con una modifica e queste modifiche in realtà possono essere di tanti tipi diversi no? ad esempio ho dei metodi with che mi portano l'ultimo giovedì del mese o cose di questo genere no? e si fanno loro tutti i calcoli interni quindi io non devo andarmi a impelagare nell'interazione tra mesi e settimane eccetera. metodi ermetici somma sottrazione metodi di conversione to, to date, to string, to integer e cose di questo genere e questi sono una carrellata, i metodi get che dicevo prima ti permettono di estrarre, ovviamente dipende da quale classe stai usando, se la classe local date avrai il giorno del mese il, o il giorno della settimana, che cioè il giorno del mese dall'1 al 30, il giorno della settimana dallo 0 al 7, dal lunedì alla domenica, il giorno dell'anno è misurato dall'1 al 365, quindi day di per sé ambiguo. Oppure posso avere il mese oppure posso avere l'anno, quindi interrogo un local date, le sue componenti. Se ho un local date time o anche un local time, allora invece avrò anche i metodi per interrogare ore, minuti, secondi, nanosecondi e cose di questo genere. La differenza tra month e month value, month mi restituisce un oggetto di tipo month, perché esiste l'oggetto mese, la month value invece mi restituisce il numero intero che rappresenta il mese stesso. E quindi la libreria Java.time mi permette di ragionare nativamente con questi oggetti in tempo umano. Ovviamente è anche in grado di rappresentare il tempo macchina, però lo rappresenta come un oggetto diverso che si chiama instant, che è un po' l'equivalente del vecchio oggetto date: rappresenta un numero questa volta di nanosecondi e non, microsecondi, e non millisecondi, quindi un milione di volte più preciso rispetto al primo gennaio 1970. Ovviamente un instant non lavora con le unità umane ma lavora sicuramente con le unità di tempo. Le possiamo convertire avanti e indietro ma per poter convertire un istante in un local time ho bisogno di sapere la, il fuso orario locale, altrimenti non posso fare la conversione. E questo è un esempio di codice che permette di interrogare il PC per sapere qual è il fuso orario su cui sta girando. Quindi all'inizio è un po' complicato, ma alla fine ci si fa, alla fine useremo pochi metodi, ma ci si fa, soprattutto c'è una buona e moderna documentazione di questi metodi e sono tutti molto regolari tra le vari tipi di classi. Per convertire DAE verso stringhe ci sono, come dicevo, i metodi parse e format in tutte, le classi, in tutte le classi, per default usano il formato ISO e non formati strampalati, quindi faccio format, mi stampa la data in formato ISO, faccio parse, legge una data assumendo che sia in formato ISO, quindi anno, trattino mese, trattino giorno. Se non mi piace lavorare col formato ISO, <coughs> uso una classe formatter, che anche qua eh, esiste, attraverso la quale posso modificare tutta una serie di eh, dettagli su come voglio visualizzare quella data. Qui ci sono alcuni esempi, <coughs> con già una serie di variazioni sui formati ISO ma poi ci sono tutte le variazioni eh, anche personalizzabili, per cui posso costruire una stringa che abbia, che ne so, anno, due spazi, punto esclamativo, di mese o, o quello che voglio essenzialmente. Poi a noi interessa abbastanza poco questo tipo di dettagli. Qui c'è un esempio di codice che ci fa vedere se volessi una data in formato anno, mese, giorno, separati da spazi, lo posso costruire creando una classe formatter e applicando il metodo parse oppure il metodo format, quindi sia per leggere che per scrivere, specificando anche questa classe format. Però il vantaggio è che eh, mentre negli oggetti vecchi era molto frequente il passaggio a stringa, perché non c'erano i metodi per fare l'aritmetica, per fare i calcoli, qua diventa molto più raro, perché la maggior parte dei calcoli che facciamo eh, li facciamo direttamente usando i metodi degli oggetti quindi che lavorano con, i, con gli oggetti veri um, allora io salterei questa parte sul, sull'aritmetica e sul temporal adjuster se non farvi vedere qualche esempio di metodi che data una data ne calcolano un'altra ad esempio data una data mi danno qual è il primo giorno di un il primo giovedì del mese del mese corrente, oppure il primo giorno del prossimo anno partendo dalla data di oggi o cose di questo genere, quindi sono metodi anche abbastanza articolati, oltre a quelli ovviamente semplici del tipo aggiungo tre giorni, sottraggo due ore o cose di questo genere, ma sono tutti metodi che sono no, facili da trovare nella documentazione. Se noi volessimo far evolvere il nostro esercizio sul libretto voti, quindi gestendo anche la data, quindi come potremmo agire? Vabbè, facilmente noi avevamo una classe voto che a questo punto avrà una data in cui registriamo il voto stesso. E che tipo di oggetto sarà? Sarà un oggetto local date, perché anche lì la, la registrazione del voto avviene in un certo giorno ma non è specificata un'ora né un fuso orario. Quindi al nostro oggetto voto potremmo ad esempio aggiungere un local date, scusate, no, prima lo metto là sopra, private, local date, data. Local date dobbiamo ricordarci, come tutti gli altri oggetti di questa, di questa famiglia, di importarlo dalla libreria java.time. e si vede, ops, scusate no, ho cliccato sul posto sbagliato. Mm, dai, apriamo la documentazione così intanto poi ci fa vedere le cose che ci servono, cioè me la tengo qua a fianco. E quindi anche questo oggetto avrò, eh, lo posso gestire normalmente, posso creare il getter e sector quindi ad esempio aggiungo getter setter per data che getData restituirà ovviamente un localDate e setData data imposterà il localDate di questo oggetto voto, Non lo sposto solo in fondo, così li ho nel stesso ordine. I parametri. E chiaramente nel costruttore avrò un dis.data uguale data che dovrà essere passato al costruttore stesso, localDate data ad esempio. Quindi alla fine usiamo questo localDate come fosse integer, come fosse string, semplicemente come tipo di oggetto programma di test che aggiungeva nuovi voti adesso possiamo provare ad aggiungerlo aggiungere delle date e chiaramente adesso mi dà errore perché manca il terzo parametro il terzo parametro dovrà essere un oggetto di tipo local date Ma, scusate non new local date. local date punto abbiamo detto il metodo per creare nuovi oggetti è OV e qui ho due metodi of alternativi, anno, mese, giorno o anno, oggetto, mese e numero intero giorno del mese. Quindi il mese lo possiamo rappresentare come numero int, come intero, oppure come oggetto month. Rappresentato come numero intero rappresenta il mese dell'anno da 1 a dicembre e il giorno del mese chiaramente da 1 a 31. Un'altra stranezza degli oggetti date, vecchi che erano i mesi contavano da 0 non da 1, quindi questo creava altri, altri bachi. Conviene secondo me usare la presentazione col metodo month, così più esplicito, quindi supponiamo che questo sia, lo vogliamo mettere in data di oggi, quindi abbiamo 2022, vado a capo così si legge più facilmente, il secondo parametro è il mese, allora se io uso la classe month, ha tra le costanti tutti i nomi dei mesi, quindi aprile, e poi che ne so, oggi è il 4. Local date che hanno perché non ho importato la libreria, la importiamo anche nel main di prova. Quindi questo è un modo per costruire un oggetto local date, gli passo anno, mese e giorno il mese sotto forma di oggetto, sotto forma di numero. L'altro modo potrebbe essere invece, magari lo facciamo sul secondo, creare un oggetto partendo da una stringa, in formato ISO. Quindi in questo caso aggiungo la data, localdate.parse, uso il metodo parse, che riceve una stringa, del tipo 2022, facciamo finta che sia domani, 0405. Quindi sono i due metodi più diretti di creare una data. Se ce l'ho già in formato ISO basta parse, se invece volessi, avessi la data in un formato diverso devo creare un, un data formatter in cui specifico qual è la posizione dei vari campi, qual è il carattere separatore degli stessi e così via. E idem gli altri due, adesso magari facciamo delle copie, modificando dei dati più o meno a caso, tanto per vedere se funziona. Eh, cosa c'è che non va? Ah sì, ho sbagliato le parentesi perché ho fatto un copia e incolla sbagliato. Cambiamo le date, questo qua diciamo che è il 2021 maggio, 14, metto dei numero a caso solo per far, così vediamo che sono diversi, no? 2021, 07, bene. 20. string in local is undefined perché non ho ancora salvato la classe scusate dall'altra parte e devo ancora modificare una cosetta nella classe voto, cioè il toString perché altrimenti non stiamo stampando le date quindi andiamo nel toString vedete che abbiamo solamente nome punti aggiungiamoci anche la data più magari tra parentesi la data la data cosa sarà? Sarà this.data.format. Così. No, no, no. Ha bisogno di un formatter. Allora, niente, non diciamo nulla, quindi usiamo il toString. Allora, proviamo a fare un run di questo, test libretto, eh, questo libretto non ha un toString, scusate, l'avevamo tolto. ah scusa qui ho fatto casino perché ho preso la classe che usava già il database quindi non riusciamo a testarla adesso vabbè abbiamo cominciato a fare un passaggio lo devo fare nel secondo prima di poterlo testare quindi lo, lo, per testarlo devo, eh, devo a, a, spostarmi anche sul database scusate oppure dovrei andare a prendere la classe libretto che avevamo prima del database ma non voglio far casino col progetto. Quindi, quello che stiamo dicendo è impariamo a usare principalmente questa classe localDate e vedere quali sono diciamo così, i metodi principali che, che ci mette a disposizione e come dicevo la documentazione è abbastanza chiara e qui abbiamo tutto l'elenco no, di tutti i metodi che ci possono servire sia aritmetici sia di interrogazione eccetera eccetera il lavoro non è finito appunto proprio perché questo non sta ancora girando perché noi dobbiamo fare l'ultimo passaggio che è quello di vedere anche con SQL come si combinano le cose perché noi questi dati oltre a leggerli e scriverli magari da una casella di testo o scriverli da, sulla console o sulla rega di testo eh, li dobbiamo anche memorizzare in database allora, aggiungiamo il pezzo così riusciamo a, a completare l'esercizio, vedere date SQL. Allora, la stessa domanda che ci siamo fatti prima, ma come fa la libreria Java a rappresentare le date? Adesso ce la facciamo pensando a SQL. Come fa il linguaggio SQL a rappresentare le date? E poi, MySQL nello specifico, MariaDB, le rappresentano in modo standard SQL oppure quasi no? E poi, un conto è una data rappresentata nel database, un conto è come quella data mi arriva in Java attraverso JDBC, perché noi abbiamo già visto che JDBC fa già delle conversioni, no? Ad esempio facciamo un get string, un getInt, e in qualche modo cerca di fare un mapping tra i tipi di dato SQL e i tipi di dato Java. Tutta questa roba qua come si complica quando parliamo di date, che, di tempo, che sono già complicati di per sé? Allora, lo standard SQL è abbastanza chiaro. Dice come colonna di una tabella SQL questa colonna può avere tipo date e rappresenta solo date tipo time che rappresenta solo orari tipo timestamp l'hanno chiamato timestamp e non datetime perché gli è piaciuto così che rappresenta in una sola colonna una date e un time messi insieme quindi secondo lo standard SQL le cose sono abbastanza pulite una colonna rappresenta o solo data, o solo ora, oppure date e ora combinate insieme, timestamp si chiama. Poi, volendo, il timestamp, eh, ossia il time che il timestamp, possono avere l'indicazione del fuso orario oppure no, ma ignoriamo questa parte. MySQL e MariaDB è, eh, implementano una versione un pochino diversa dello standard. MySQL può supportare delle colonne di tipo date, come lo standard, ma la differenza è che la colonna di tipo date di MySQL è in un intervallo di tempo più ristretto rispetto allo standard. Lo standard dice, ok, qualunque sia l'anno, invece MySQL dice, no, l'anno deve andare dal 1000 al 9999. Adesso il 99 ci lascia abbastanza tranquilli, il 1000 anche, a meno che non siamo degli storici che dobbiamo rappresentare le date, diciamo così, in epoca romana o giù di lì. Questa è una limitazione, MySQL non va più indietro dell'anno 1000, col campo di tipo date. Poi ho un campo date time, che è l'equivalente di quello che nello standard si chiamava timestamp, quindi una data e un orario messi insieme, sempre ovviamente limitato dall'anno 1000 all'anno 10.000, scarso. Quindi ciò che nello standard si chiamerebbe timestamp, in MySQL in realtà si chiama date time. Quindi la colonna che ci serve è di tipo date time. Perché in realtà in uh, MySQL esiste anche una colonna di tipo timestamp, ma si comporta in modo diverso. Rappresenta ovviamente ora e, e, e data, ma solamente dal 1970 al 2038. Perché è un numero in millisecondi su 32 bit e quello è l'intervallo di rappresentazione che può avere. E rappresenta il numero, un long un numero intero in millisecondi. Tra questo è in millisecondi, mentre daytime non ha i millisecondi, perché ha solamente i secondi. Quindi bisogna scegliere se voglio più precisione o se voglio un intervallo di rappresentazione più ampio. Poi esiste un tipo time, che però non va da 0 ai 24, ma va da meno 800 più 800 come ore, stranamente. Normalmente il time, se io sono le 22 e sommo 4 ore, dovrei avere, non 26, dovrei avere 2 del giorno dopo, sottinteso se ho i giorni, ma se non ho i giorni, semplicemente l'orologio ricomincia. Invece questo di MySQL no. E poi ho un tipo anno che preferisco non usare, perché può rappresentare l'anno su due cifre o su quattro, e se lo rappresenta su due, lui fa la, mette sottinteso un secolo, un po' come gli piace, in un certo senso. Quindi se l'anno è da 70 al 99, lui dà per scontato che sia nel 1900, se è da 0 a 69 dà per scontato che sia nel, nel XX secolo, nel XXI secolo, quindi eh, 2000 è qualcosa, che è una scelta un po' arbitraria, no? 2069 non è che sia poi così lontano, se devo magari fare un'applicazione che fa i mutui da 30 anni siamo lì, no? quindi c'è il rischio che ci sbagliamo, sono delle scelte che arrivano dal passato come molto eh, spesso capita dove c'erano certe cose che venivano date per scontate dove il 2038 dov'è qua? Quanto è lontano il 2038? Eh, non mica più tanto adesso. No? E quindi tutti i database che hanno usato questo dato timestamp dovranno essere in qualche modo aggiornati oppure smettono di funzionare in quella data. Quindi vuol dire noi cerchiamo di non fare no, questi errori. E non solo... Uh, in MySQL esistono tutta una serie di funzioni, che qui sono scritte in piccolo, non stiamo a leggere tutte, però ricordatevi che esistono, che fanno già le operazioni sulle date. Per cui se domani dovessimo fare una query in cui dico prendi tutti i voti al, da una certa data in avanti, oppure tutti i voti che stanno entro due o tre giorni prima o dopo un altro, da, un altro voto, cose di questo genere, Beh, Io ovviamente posso leggere i dati dal database, portarmeli in Java e fare i miei confronti con i metodi delle classi localDate. Ma posso in molti casi farmi fare lo stesso calcolo già direttamente dal database. Ho dei metodi addDate, addTime, eh, poi c'è un metodo addDate e un metodo date add, che hanno nomi simili, diversi. C'è sempre un po' di confusione su queste cose, ma ci sono già quasi tutte le cose che ci servono. No? date sub, sottrazione tra due date e date diff, differenza tra due date. Sono una cosa molto simile. Quindi quando, non ha senso andarsene a studiare adesso in ordine alfabetico, quando avremo un problema da affrontare diciamo ok, che operazione diciamo così, concettuale dobbiamo fare con queste date? E andiamo a vedere se c'è un metodo a livello di SQL o e o un metodo a livello di Java per fare quell'operazione e poi scegliamo quale troviamo più comodo, facciamo fare il lavoro al database o lo facciamo noi nel codice? Sarà sempre una scelta da fare. In cui ho messo dei link che portano ai riferimenti di queste funzioni e ci andiamo a cercare quando ci servono. Però noi non lavoriamo solo direttamente, perché, allora, facciamo farlo adesso, prendo la mia tabella del libretto voti e visto che avevo il nome e i punti posso aggiungere tranquillamente un'ultima colonna, una, una colonna aggiuntiva che sia la data. E questa data avrà, vediamo qua su IDSQL, mi dà una serie di opzioni di intervalli temporali, date, time, year, date, time e timestamp. E qui mi ripete la stessa documentazione che abbiamo appena visto. Allora, nel nostro caso mi interessa date perché la, non mi interessa l'informazione temporale ma solamente quella del giorno quindi imposto una nuova colonna di tipo date salvo ho modificato la tabella a questo punto ho delle date che sono al momento nulle ma posso inserirgli dei valori adesso per fortuna MySQL è abbastanza furbo nel senso che mi permette già di editare la data non come stringa ma sapendo quali sono i campi e me la mostra in formato ISO, Beh, inizializza, supponiamo, mettiamole tutte, cambiamo un po' il mese, e l'anno, in modo più o meno casaccio, solo per vedere che siano diversi, Mettiamone anche qualcuno nel futuro, così divertiamo, Quindi ho messo un po' di date a caso nella colonna date in più che abbiamo nel database. Se vado a vedere sotto le query che ha fatto ehm, IDSQL ha usato il campo data, se guardate, nel formato ISO. Questo vuol dire che MySQL, quando io faccio le, le, le, le query è in grado di capire in lettura e scrittura il formato ISO come formato nativo okay? quindi non devo fare nessuna conversione particolare perché lui già lavora in formato anno, mese e giorno quindi finché rimango in quel formato va bene quindi adesso nel mio database ho dei dati in una colonna di tipo abbiamo detto date adesso vorrei attraverso il mio DAO no? riuscire a leggere questi dati ricordiamo che il database noi a un certo punto avevamo un metodo libretto DAO dove avevamo questo read all voto che leggeva tutti i voti creando gli oggetti tipo new voto adesso questo new voto non funziona più perché all'oggetto voto ovviamente abbiamo aggiunto la data ma ovviamente adesso la SELECT asterisco FROM voti restituirà non due ma tre colonne vediamo se è vero ovviamente restituisce tre colonne nome, punti e data allora questa colonna data che mi arriva dalla SELECT come la converto in java? come la leggo attraverso JDBC in java? Allora, cosa fa JDBC? Beh, JDBC introduce, qui stiamo nello standard JDBC, introduce due tipi di dato, tre, tipi di dato nuovi, che si chiamano java.sql.date, che non è java.util.date, bensì è una sottoclasse. Quindi, la libreria JDBC si appoggia sulla classe date, che noi speravamo di non vedere più e eh, la modifica leggermente nel senso che eh, essendo un oggetto di tipo date è un, è un istante di tempo, quindi ha anche un'informazione sull'orario ma io lo sto interrogando una colonna di tipo date allora che cosa fa? lui mi crea una data nel giorno specificato a mezzanotte, 0,0,0 che è la semi-porcata di cui parlavamo prima, però questo fa okay? viceversa se avessi una colonna di tipo tempo mi trova un oggetto java.sql.time che guarda caso è sempre una sottoclasse di date perché la classe base era quella e faceva tutto lei che ti, ti imposta ora, minuti, secondi a partire dal database dal primo gennaio 1970 quindi questo è ciò che ci dà la libreria JDBC due oggetti fatti male Volendoci c'è anche il timestamp, che ha l'unica differenza che ha i, i, anche le frazioni di secondo, se vogliamo. Questi sono gli, gli unici tre metodi che possiamo usare nei nostri get. Quindi, quando io ho una data, in realtà, ho, come nel nostro caso, ho la scelta tra due opzioni. O la leggo come stringa, get string, mi dà il formato ISO, e poi mi passifico il formato ISO e mi ottengo un local date. Oppure, meglio, perché passare dalle stringhe è sempre brutto mi eh, uso un, un getDate sapendo che mi restituisce un oggetto java.sql.date e su quell'oggetto preferisco non far nulla, non fare operazioni e convertirlo il più in fretta possibile in un localDate perché so che funziona meglio. Per fortuna esistono dei metodi per fare tutti questi tipi di conversioni. In particolare, eh, ad esempio, c'è dal metodo date, Qui ci sono i metodi e qui ci sono le classi, ho fatto questa figurina che riassume tutto, quello che ci serve sapere a livello di JDBC. Allora, se io ho un oggetto date e voglio arrivare a un oggetto local date, ho un metodo che si chiama toLocalDate applicato all'oggetto date. Quindi l'oggetto date che mi arriva dal database, immediatamente lo converto in un local date con questo qua, toLocalDate se dovessi invece inserire dei dati nel database e quindi ho nel mio programma un local date ma mi serve un date SQL quindi mi serve l'operazione inversa per passare da local date al date posso usare il value of del, dell'oggetto che è un metodo statico di, local, di, di, di date quindi questi metodi qua sono stati aggiunti anche all'oggetto date della versione vecchia per facilitare le conversioni con... Ehm, con i metodi di java.time analogamente anche sui timestamp e sugli instants se lavorassimo con tempo assoluto e non, con tempo macchina e non con tempo umano ma normalmente lavoriamo sulle date qua sopra quindi nel nostro caso torno nel DAO dobbiamo aggiungere un terzo parametro che sarà vabbè, facciamo, facciamolo in due passaggi local date oggi cioè non da, no, data esame, scusate, non è oggi, data esame, come result set punto nome della colonna data, e questo è un oggetto di tipo java.sql.date. Ehm, Date, ma di tipo java.sql.date. Noi questo lo convertiamo in to local date, eccolo qua il metodo to local date. Quindi noi per evitare di usare gli oggetti della libreria vecchia, eh, sempre appena leggiamo l'oggetto date lo convertiamo in un local date che è l'oggetto che ci serve e a questo punto lo possiamo aggiungere alla data esame. Local date ovviamente va importato anche nel DAO. Quindi all'interno no, del nostro programma, tranne per una frazione di nanosecondo in cui avremo un oggetto date, ma lo convertiamo immediatamente in local date, al di fuori del DAO non esce ricordiamoci che il DAO già deve tenere tutte le cose sporche di SQL e terrà anche per un attimo queste rappresentazioni sporche ma il resto del programma non lo vede. Adesso il controller si è un po' arrabbiato per cosa? Volevo provare a eseguire il programma. Che errore mi dà il controller? Qua a un certo punto... Sì, perché il mio, il mio voto... Eh, per ora commentiamo un attimo questa operazione giusto per vedere che almeno la visualizzazione funzioni. Eh, no, certo. Allora facciamo così: localDate.Now. Mm, now è lo spostatore per oggi, quindi per ora, visto che nel mio controller non ho ancora il campo per chiedere la data. Eh, però dico ok, quando inserisco un nuovo voto gli metto la data di oggi e con questo il controller dovrebbe essere contento e allora magari riusciamo a far partire il programma dove mi fa vedere che ha generato questo libretto con, ah non guardate la tabella sotto perché stavo già preparando una prossima lezione in cui faccio vedere come si mettono i dati nelle tabelle. Quindi per ora mi è scappato, ma non guardatela. Guardiamo la, la casella di testo che invece abbiamo creato noi nel controller e vediamo che oltre al nome e al voto c'è anche la data stampata in formato ISO qua. Quindi queste date le abbiamo lette direttamente dal file, dal database facendo tutto il giro, quindi database, colonna date, faccio la query in JDBC, converto in local date, metto in local date nell'oggetto voto, nel modello e poi quando il modello si renderizza come stringa viene aggiunta anche l'informazione sulla data. Adesso qui manca uno spazio perché nel toString mi sono dimenticato di mettere lo spazio, quindi è tutto appiccicato qua. Ma ovviamente l'oggetto voto avrà il get data, il get punti, il get nome eh, con cui possiamo fare ciò che vogliamo mm? eh, ovviamente per l'inserimento di in nuovo corso proviamo se funziona se faccio aggiungi eh, infatti mi dà un errore perché, eh, perché un null.interception è la riga 52 perché mi dà l'errore ah sì Scusate, mi dà errore perché ho provato a inserire un nuovo voto, ma non ho, nella insert non ho inserito anche la data e quindi mi rimane null eh, in quella colonna. Lui lo inserisce. Vedete, l'ho inserito un nuovo voto di prova, ma non ho modificato il DAO in modo da fargli inserire anche la data. E ovviamente quando poi lo rilegge non si aspetta che la data sia null e quindi mi dà errore. Questo qua lo sistemiamo facilmente subito dopo mm? si corregge quindi la versione successiva di questo avrà anche le date che per ora semplicemente leggiamo e visualizziamo ma poi sappiamo che possiamo fare tutte le operazioni che ci servono quindi come assunto e come regola di comportamento non usiamo mai date o calendar se trovate dei pezzi di codice in giro quando cercate su internet come si fa una certa cosa vedete che usavano date o calendar non guardateli proprio perché sicuramente sono soluzioni contorte e quasi di sicuro c'è una soluzione più semplice se usiamo le classi di java.time facciamo attenzione quando creiamo una tabella in SQL a usare i tipi di colonna giusti che sono essenzialmente date, time oppure in MariaDB date, time che non è un nome standard ma è diciamo, quello più vicino al, al, al valore che ci interessa quando leggiamo una data facciamo come abbiamo fatto adesso, lo converto immedi immediatamente in local date. I metodi del DAO non dovevano mai né ricevere né eh, produrre dei valori di tipo java.sql.date o time. No? Quando è possibile, visto che il database è capace a rappresentare dati e fare le elaborazioni sulle date, facciamolo fare al database. Quindi andiamoci ad andare a guardare i metodi che ci offre SQL. Qui ci sono un po' di teschi su questa pagina perché ogni tanto abbiamo delle tentazioni a cui dobbiamo resistere. Tipo se all'interno di un programma uno deve dire guarda confronta il dato di oggi col dato del giorno dopo, di domani, a volte ti viene voglia di dire ok oggi è il 4, domani è il 5, allora diciamo giorno più più. Ah, però, attenzione, che siamo alla fine del mese, allora devo rimettere il giorno 1, incrementare il mese, ma il mese non so quanto è lungo, e allora comincio a complicare il mio codice per mh, gestire un'operazione che in realtà è un'operazione già gestita dalla libreria. Quindi, regola 1, se devo gestire delle stringhe, delle date, scusate, resisto e non cerco di convertirle in stringa, per poi, questa era una cosa che si vedeva molto spesso con i date, voglio sapere il mese? Allora prendo la data, la converto in stringa, estraggo dei sottocaratteri e li converto in intero, per avere il valore del mese. Ma perché con l'oggetto date non potevo fare null'altro? Con l'oggetto local date ho il metodo getMonthValue oppure getDayOfMonth e mi dà già direttamente l'intero. Quindi cerchiamo di, quando ci serve fare delle operazioni sulle date, usare i metodi giusti, mai passare dalle stringhe. Così come mai pensare di fare tra di noi a mano quello che inizialmente era un day++ e poi comincia ad aggiungere una serie di casi particolari che oltre a complicarci il codice, e farci perdere tempo, di sicuro ci saranno, nasconderanno dei bachi a cui non avevamo pensato. Quindi queste cose che ci verrebbe da fare, non facciamole, perché c'è cioè la soluzione migliore e più rapida. Ok, quindi chiudo la parentesi di oggi sulle date dalla prossima volta chiaramente le potremo usare hm, nei nostri programmi. Noi ci vediamo mercoledì dove faremo un altro esercizio sulla ricorsione, un po' per chiudere la panoramica. Grazie.